Ciao ragazzi, sono dani 26 e oggi siamo qui per eh, fare l'unboxing di un traduttore. Perché mi metto a fuoco? Ok, dovrebbe essere messo a fuoco. Di questo traduttore, eh, è con mm, un traduttore che funziona via l'app. Vediamo un pochino qui le specifiche, niente italiano ovviamente è del 2018 quindi ora andiamo ad aprirlo vedete qui con i sigilli di garanzia o i lì come cavolo si chiamano i cinesi hanno fatto un buon lavoro di solito mi arrivano però che premio dai cinesi non mi sono mai arrivate con i sigilli di garanzia vediamo un po cosa che c'era? Ah, in teoria sto un po' qui volevano copiare tipo Samsung Che rimaneva così, che rimaneva così C'erano cioè, i nuovi Samsung che li nasconde, Però c'è scritto Samsung, però... Allora, qui abbiamo Il... Mm, eh, traduttore PowerPoint Microsoft Azure Ma cosa? Metti a fuoco Perché Microsoft Azure? Cioè, non ha senso. E poi abbiamo un cavo uh, di ricarica penso micro USB. USB, infatti, ma è molto simile al telecomando dell'Apple TV. Ora io voglio di: ecco, usare i manuali fake. Qua c'è scritto. <ride> Però i manuali sono in italiano. Eh. Va bene. Qua dice di scaricare l'app. Muu da iphone c'è quello a destra boh il mio iphone è un peso di supporto però la 2.4 g vediamo un po' Aspetta, so io come risolvere si risolve sempre così andiamo su impostazioni cambiamo la nostra zona come si cambiava la zona? zona lunga zona e zona non facciamo italia ma facciamo In no aspetta eh i in... no ah è vero eh, um, no eric in... Stati Uniti, ecco. No, Regno Unito. Che Stati Uniti. Modifiche il Regno Unito. Madonna, sembra che... Cos'è? Benissimo. Non penso, mi sembra che sia cambiato troppo. Se adesso su App Store... Ci ho messo un po' a caricare. Però vabbè, ci sta magari cambiando. Però in magari lo riscannerizzo. Può essere una buona idea. Non lo prendo. Ma perché è prima andato? Come ha fatto ad andare? Ho sono... Ma no, no è disponibile dappertutto allora Allora non so per quale motivo ma mi si è tipo distrutta la, la, la roba lì, la registrazione E quindi è così che mi dice sempre che non ho non, ho, non sono nel paese giusto diciamo così Questo qui è il telecomando dell'Apple TV mi viene da dire Anche se... Non mi ho ancora detto le porte, però dovrei provare tipo su un telefono. Allora, micro USB per la ricarica. Qui abbiamo... Aspettate, ve lo zoom. Il jack per le cuffie. Poi qui abbiamo il coso per mettere dello spago. Poi come abbiamo tasto di accensione, il microfono per dirgli le robe che deve tradurre e basta. Lato pulito. Qui c'è scritto Powered by Microsoft Azure. E poi qui non c'è scritto niente, niente. E quindi mh, qui c'è il tasto mic più, microfono e meno. Qui c'è un tasto, è un tasto. E qui c'è un led. L'ho già acceso ma non funziona. Faccio vedere. Fa sto suono. Dice di scaricare Moia app, ma se lo cerchiamo non vi più. Qui, alziamo il volume, ma non... Il tuo e quindi dovrei provare con un, un telefono Android che magari con qualche APK, magari evitando di scaricare i virus, riusciamo a recuperare magari una vecchia versione perché nemmeno dal Play Store uh, funzionava e quindi mh, è così 2011. Scusate eh. Qua dice 2011, speriamo non sia, o qui 2014, vedete, allora qui 2011 e qui 2014 e qui dice che è del 2018, speriamo che sia di quest'anno qui, oddio è difficilissimo, e non di quest'anno qui o di questo qui, beh, qua nella confezione comunque ho visto che c'è... Cose molto comprensibili Dice che Qui è del colore Silver E qui c'è il QR code Penso per la guida Poi se noi ci spostiamo Un attimino più in alto Oltre allo schifo di garanzia C'è qui un altro QR code Che non serve a niente Qui è tutto in cinese qui, E qui vediamo Tutto zigrinato per la cassa Niente spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un like e iscrivetevi al canale Noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao ciao